Cari pesci, i nati in febbraio e ai primi di marzo quest'anno saranno liberi dall'influenza nefasta di Saturno e Giove e si sentiranno finalmente più leggeri. Potranno così pensare a ricostruire il loro futuro sentimentale dopo il periodo di crisi che li ha interessati per così lungo tempo i nati dal 10 marzo in poi invece subiranno ancora il transito di saturno e saranno tentati di cercare altrove le gioie dell'amore lo scorso anno molti di voi hanno cambiato lavoro volenti o nolenti quest'anno nuove responsabilità vi attendono e facilmente cadrete in ansia ma sarà essenziale evitare di sfuggirle prendetevi delle pause per vincere la stanchezza ma portate a termine i vostri compiti. Verso ottobre raccoglierete degli splendidi frutti, se siete nati in marzo. Per chi è nato in aprile, invece, i frutti arriveranno un po' più in là. Siate ottimisti!